Buongiorno a tutti, eccoci arrivati con un nuovo video operativo questa volta e vorrei mostrarvi un trade che ho aperto questa settimana che ho condiviso con gli utenti iscritti al servizio Platinum perché mi sembrava un'operazione molto interessante anche a livello didattico e in questo caso ho deciso anche di condividerla con voi e magari di mostrarvi nei prossimi video come verrà svolta quindi come la gestirò Mm, siccome ha le caratteristiche a mio avviso per, uh, eh, diciamo, per un trade da manuale nel senso che quello che è avvenuto è molto interessante proprio da un punto di vista della price action che si è venuta a formare colgo l'occasione e faccio un video per tutti eh, gli utenti che seguono questo canale ovviamente eh, se siete nuovi, eh, è il primo video che si vede non si è ancora iscritti a questo canale vi chiedo di iscrivervi di lasciare un mi piace se il video vi piacerà e di attivare la campanella perché questo vi permette di essere sempre ehm, così eh, con noi durante tutta la stagione e quindi tutti i vari video e le live che facciamo. Quindi saremo sempre connessi. Beh, io direi, partiamo con eh, quella che è la descrizione di questa operazione sull'oro. Mm, ho aperto un'operazione proprio adesso vediamo quando, qualche giorno fa, eh, in questo momento che sto parlando è venerdì pomeriggio, sono le 5.37, quindi è pomeriggio del venerdì, quindi la settimana in realtà deve ancora chiudere, però insomma, voglio mostrarvi questa operazione, al di là del fatto che potrà anche andare in perdita, mi piace mostrarvela e magari vediamo sabato prossimo se ci sarà da fare l'aggiornamento o se magari aspetterò il sabato successivo, vedremo un po' come si muoverà il mercato, in base appunto a eh, quindi l'evoluzione dei prezzi. Allora, allora, partiamo dal fatto che sull'oro avevo una visione, eh, diciamo, io la chiamo, doppia, noi la chiamiamo doppia direzione, cioè una visione short-long eh, da un punto di vista operativo, cioè ero aperto sia a posizionamenti long che short, cioè nell'ottica di trading ovviamente, eh, lavorando sulle dinamiche di prezzi, quindi sui dati di fatto che il prezzo mi, mi, mi dice, mi, mi fa vedere, eh, è ovvio che ci sono alcuni momenti in cui ci sono delle situazioni, delle strutture, dei prezzi di alcuni mercati che sono eh, completamente univoche, quindi o long o short, e quindi si va su quel mercato in maniera uh, univoca, cioè chiaramente su una delle due eh, modalità, e ci sono invece dei momenti in cui la struttura mh, ci chiama di più una, uh, come dire, una, una gestione operativa più... Mh, più aperta a possibili uh, a possibili opportunità uh, in questo caso in questo caso scusate ma ok uh, in questo caso mh, invece ero doppia direzione il settimanale eccolo qua quindi la settimana scorsa perché io sono entrato questa settimana avevamo praticamente un movimento da minimo a massimo che era arrivato quasi perfettamente in area 1830 eh, anzi c'è cioè arrivato in realtà 1830, 1831 dove passava un livello importante si può notare soprattutto nell'ultimo periodo questo 1830 che eh, sia nei mesi di luglio agosto sia eh, agosto, settembre era stata una chiara area di vendita no? qui e poi qui mercato poi non l'ha sentita assolutamente questa zona su questa, in questa occasione e poi nel movimento massimo e minimo <coughs> dove è andato a riprendere quest'area quest qui si è andato a riprendere ancora questo livello e su questo livello è successo qualcosa che mi ha fatto aprire il trade quindi io in realtà alla fine della settimana qui ero aperto quindi questa settimana che è appena passata oggi è venerdì voi vedrete questo video sabato quindi domani eh, la cosa interessante è che si poteva valutare sia short che long ovviamente nel mio programma operativo mi ero inserito la possibilità di shortare su questa zona e quindi di andare a prendere il programma operativo che mando tra l'altro a tutti i platinati proprio tra sabato e domenica, un pdf dove scrivo un po' quello che vorrei fare e questo livello era proprio il livello principale di vendita su cui volevo andare ovviamente a eh, lavorare questa la prima cosa mm, vedendo anche la struttura quindi l'ultimo movimento massimo e minimo possiamo andare a vedere come questa eh, questa gamba che si è venuta a creare qui eccola qua era praticamente una gamba che eh, dove i 1830 quindi eh, in, questo, in questi 1830 erano l'area 61,8% della gamba 100,0,100 100, quindi che ha portato a fare questo e quindi il ritracciamento esattamente del 61,8% di questa gamba mm? sappiamo che questo è uno dei ritracciamenti numero aureo di Fibonacci ritracciamenti ottimali per il trading Ovviamente non vi sto a dire, tolgo un attimo questa cosa qui, e non vi sto a dire che sul mensile ovviamente la zona eh, 1.830, la zona dove siamo arrivati qui, era la zona di chiusura, guardate vi faccio vedere, la zona di chiusura qui 1.827 di eh, agosto 2011, settembre 2011, quindi chiusura mensile, batteva più o meno in area 1.830, quindi una zona importante, qui sono stati i massimi storici dell'oro che sono durati per molto tempo, molti anni, per poi eh, quest'estate, anzi l'estate del 2020, vedere il eh, rialzo fino a quasi 2.100, 2.080 e poi il ripasso. Ecco qua. Questo è la prima cosa. Poi, vedete che ovviamente questa zona è stata buttata giù, benissimo, e nell'ultimo periodo, ovviamente il mensile è solo una view di fondo, eh, questo voglio dirvelo, non è nulla di troppo operativo, ma notiamo come in effetti questo weekly che ci mostra questa difficoltà a salire, in effetti ce lo dimostra anche. In realtà anche a scendere, eh, ma eh, siamo più vicini alla parte dove facciamo fatica a salire, quindi questa, qua, questa zona 1.830, ricordiamo che eh, il... L'oro non fa una chiusura mensile sopra il 1830 da praticamente il mese di giugno del 2021. Tra l'altro lo fa, guardate, con una, eh, se guardiamo quel movimento, con un movimento massimo e minimo che in realtà è durato quello che è durato, perché il mese, eh, questo che è stato è, giugno probabilmente, vediamo un po', no maggio, scusate, maggio che giugno ha fatto così, è andato sopra quest'area, ma in realtà era da molto che non ci andava, ancora di più. Quindi insomma, una zona particolarmente chiave, ecco, questo sicuramente. Eh, settimanale, quindi, che ci porta ad avere, ecco qua, questa, questa situazione. Mm, quindi, in realtà non c'era ancora tutto questo. E quindi questa settimana io ero aperto doppia direzione, il trigger è stato praticamente dato, mi è stato dato da questo doppio massimo lower subito lunedì. Questo è uno dei miei trigger operativi, quindi siamo arrivati perfettamente in area chiave come abbiamo visto sul grafico settimanale, 1.830, abbiamo detto 61,8% di questa gamba che eh, forma un nostro trigger operativo short. Quindi in questo caso tutta questa zona è shortabilissima, è diciamo, una zona più che vendibile. Quindi sono entrato su questa zona qui e eh, proprio nella, e dopo vi faccio vedere anche l'eseguito, un po' più basso, 1803, sono entrato qui con uno stop di posizione a 1837, dopo vi faccio vedere la posizione, e eh, in questo caso con poi uno swing che eh, nella giornata di mercoledì ha creato un'ulteriore eh, conferma operativa short per venire giù. Quindi mercato che fa questo ieri, quindi giovedì c'è stata volatilità con chiusura al di sotto dell'area importante. Arrivo qui. Questo ovviamente è importante perché adesso questo, questa giornata potrebbe far riportare sui prezzi. Non lo nego, vedremo, vedremo come andrà la prossima settimana, la prossima ancora, vedremo come verrà gestito il tutto. Io al momento che cosa ho definito? Ho definito circa un rischio dell'1%. Eh, su questo trade con un posizionamento dello stop qui e un target abbastanza ampio che adesso vediamo diciamo che sono aperto a movimenti no? anche di ritracciamento Tuttavia, il fatto che ci sia stata questa barra che abbia chiuso sotto è molto interessante ovviamente adesso vedremo la settimana che è molto importante che chiuda bene o male su questi livelli che non chiuda sopra 1803 1804 sarà importante se no vedremo poi settimana prossima di gestirla e come però sono quasi le 6 vediamo tutto può succedere sapete che il mercato è aperto fino alle uh, 23 quindi staremo a vedere comunque la mia idea è quella di mantenere questo short l'impostazione che potrebbe venirsi a creare chiudere quindi uh, in settimana è un'impostazione assolutamente bella perché questa diventerebbe un outside bar uh, che ricorda un po' l'FTV Power o FTV Classica anche in questo caso, con una gamba ribassista, ritracciamento e eh, tra l'altro una inside fake out anche, quindi outside, inside, fake out in doppia candela, che alla rottura di questi minimi, cioè minimi di questa settimana, porterebbe facilmente i prezzi almeno in area 1760, 1750, cioè la zona... Di minimi importanti che passa proprio per di qua e quella lì è la prima zona dove vedrò il da farsi io ho un target che adesso vi faccio vedere ma avrò la prima zona importante da eh, leggere che sarà proprio questa la zona che passa proprio per di qua eh, dov'è che ho inserito il target? il target adesso vi faccio vedere proprio l'operazione perché ce l'ho sull'altro mercato dell'oro che è sempre lui in realtà ma è quello a un euro Punto, eccolo qua la faccio vedere perfetto adesso si vede questa è un'operazione ovviamente reale eh, il giornaliero è qua eccolo qui quindi è stata aperta 1803 esattamente perfetto con uno stop là sopra 1837 eccolo qua 1803 e eh, l'obiettivo vedete è abbastanza ambizioso importante ovviamente è un obiettivo che mh, l'obiettivo finale quindi l'obiettivo a 1690 che tra l'altro pagherebbe anche molto bene il rischio preso l'investimento preso però se dovesse andare a stop operazione ecco quello che voglio dirvi quindi se dovesse iniziare a fare questo andare al mio stop avrei perso circa l'1 del capitale dedicato su questo conto di trading quindi bene o male niente di che esattamente questo quindi bene o male sono molto tranquillo se va stop ecco la cosa importante che vi dico sempre è quella di gestire un rischio che riuscite a gestire hm? sia a livello di capitale della, del vostro di quel conto di trading sia anche il vostro capitale psicologico insomma la vostra capacità di gestire una perdita che deve essere già accettata prima di inserire l'ordine no quindi in questo caso specifico diciamo che ehm, la situazione un po', eccolo qua, la situazione è assolutamente gestibile perché ho messo il target qui che però sarà gestito ovviamente in base a allora eccolo qua, la gamba che, eh, la gamba short che è, non è nient'altro che settimanale eccola qua eh, questa mm? questa qui la gamba che vi ho fatto vedere prima se andiamo su daily, che così si capisce meglio, quindi tutta la gambona qui è questa quindi 61,8 preso, noteremo come di questa grande gamba short noi abbiamo il uh, livello del 61,8, guardate, che arriva a 1.676, leggermente sotto, praticamente sui minimi, fatti a marzo e a... Uh, sempre a marzo, quindi a fine marzo e a inizio marzo 2021. Poi qui all'agosto 2021 abbiamo avuto questo livello, quindi io... Eh, lavorando con i miei livelli di interesse mi sono segnato la zona, diciamo, 1690-1680 e quindi mi sono andato a eh, mettere poco sopra quest'area e mi sono messo in area 1690 proprio perché è una zona assolutamente importante che, eh, diciamo, molto vicina ai minimi, eh, minimi degli ultimi, ultimi anni del, dell'oro e soprattutto che eh, confluisce con il, il 161,8% quindi eh, dell'estensione percentuale di questa volatilità qua, di questa gamba ribassista che ritengo importante anche perché vedete è andata a colpire perfettamente il 61,8% quindi potrebbe rispettare bene anche eh, il tipo di eh, dinamiche di estensione e quindi una volta che se dovesse venire a riprendere il livello importante che adesso si tratta, ripeto, di 1760-1750, questa zona qui, e romperlo, il prossimo livello qual è? È il 130-90, o leggermente più sopra, cioè la zona che passa per di qua, questi minimi qua. Se vogliamo essere più precisi, se prendiamo questa gamba, questa gamba è molto simile alla pin... Mensile che possiamo andare a prendere, però probabilmente la Pin mensile è ancora più precisa nella sua, no? a volte lo swing di una candela o settimanale mensile è ancora più preciso. Se andiamo a prendere qui e andiamo a fare questo. Poi andiamo a fare questo e poi prendiamo la configurazione mia, eccola qua. Noteremo la precisione e quindi ancora di più. Quindi andiamo sul giornaliero e noteremo che oltre ad essere sempre andato sul 61,8%, da baciarlo proprio il livello e poi scendere, abbiamo ancora più perfezione e, ehm, come dire, mh, confluenza di livelli. Perché? Perché il mio livello 1.690 che ho messo qui corrisponde quasi perfettamente questa volta col 161,8, vedete che è l'area verde, quindi praticamente perfetto, appena sopra il livello, e eh, il 130,90... Corrisponde perfettamente con i livelli di minimo fatti qui, che poi ha avuto il rialzo, qui perché ha avuto il rialzo, e quindi c'è questa confluenza 1723, 1690, e poi ovviamente il primo è il livello questo qui, eh, 1760, che sono i tre livelli sui quali andrò a gestire il trade. Quindi sono short, mi sono messo short da quei livelli che vi ho detto, ho lo stop loss di circa 1% del capitale di questo conto là sopra. Ho due livelli importanti prima del mio target che sono la zona 1760 circa, 1765, questa zona qui, che è la zona dove è sempre rimbalzato ultimamente, che se rotta porterebbe facilmente a zona 1723 più o meno, 1725 quest'area qua, se poi questa viene violata e non la sente perché così può essere, è ovvio che eh, l'arrivo sarà 1690, dove andrò a targetizzare il mio trade. Ovviamente cercherò di portarlo a target, ma nella, nella vita del mio trade ci possono essere degli swing, quindi se dovesse andare a creare delle price action di un certo tipo, ovviamente eh, uscirei prima, porterei a casa, e poi al massimo andrei a prendere degli ulteriori swing della, del mercato. Insomma, ok? Se dovesse andare a stop, va bene, lo vedremo... Ok, questa è un po' la mia uh, view per quanto riguarda l'oro, ma non solo una view, è proprio un'operazione che ho fatto realmente negli ultimi giorni e che vi ho spiegato sia i motivi dell'entrata con questa falsa rottura, questo è tra l'altro un uh, doppio massimo lower che va a falsare i massimi precedenti, quindi se noi prendiamo tutti i massimi precedenti fatti, abbiamo una falsa rottura, questa qui è una falsa rottura, vedete, pam pam, poi ancora ritesta, questa qui la prima è una falsa rottura, quindi aveva un doppio massimo lower che faceva falso massimo precedente andava a testare i 1830, quindi super mega eh, livellone. E la gestione, l'avete già capita, è questa, la gestione che farò sarà questa, cioè su questi livelli andrò a gestire la situazione. Se andrò a stop è tutto calcolato, accettato prima, e questo è il trading, va bene? Allora, io vi saluto, vi auguro ovviamente una buona giornata e una buona continuazione. Noi ci vediamo ovviamente eh, sabato con le classiche live trading room. A presto.